Cosa è il codice Amurabi? Il codice Amurabi rappresenta il primo codice di leggi scritte, è scritto sulla pietra, sul marmo, e per questo si è conservato e rappresenta il primo codice di leggi scritte.